Siamo con Alfonso Sollazzo che sta conducendo una protesta molto importante sia per lo sforzo visto la sua persona che è riduce da, da un intervento e da una forma diabetica sia per la cittadinanza. Alfonso puoi dirci più o meno cosa pensi e co per quale motivo stai protestando? Uh... Voglio dire prima quello che penso, che eh, ci troviamo su un'isola di 60.000 abitanti e l'ospedale serve a tutti, per un motivo o per un altro, e purtroppo vedo proprio la, manca la mancanza della solidarietà della gente, che mi sarei aspettato almeno che qualcuno si aggregasse per solidarietà, per la solidarietà a questa mia protesta. Poi eh, sto protestando perché eh, io venerdì ho avuto un intervento. Eh, Diciamo, importante, e, mi trovavo, e ieri mattina sono stato dimesso e mi trovavamo a quello del corso per creare i documenti, è arrivato una, un ragazzo di 24, 44 anni impartuato e è eh, stata chiamata subito l'Elia Ambulanza che per condizioni eh, avverse, meteo marine, non è potuto alzarsi in volo, né tantomeno è, è potuto partire la motovedetta della guardia costiera. Fortunatamente eh, i medici dell'ospedale, i sanitari dell'ospedale, sono riusciti a ristabilizzarlo eh, e, poter, e poi, per poi poter aspettare addirittura eh, l'elicottero dei carri che si è alzato in volo, perché loro si possono alzare con tutti i tempi, di notte e di giorno, per poter trasportare questo ragazzo a, a uno nasocondio di Napoli. Eh, dico io, ma. Eh, chi dovrebbe interessare non potrebbe attrezzare questa struttura almeno per i primi interventi per poi con più calma fare questi trasbordi.